dal 22 gennaio al 22 febbraio sono aperte le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2016-2017 si fa tutto online hai già scelto la tua scuola? trova quella che fa per te su Scuola in chiaro poi vai su www.iscrizioni.istruzione.it registrati per ottenere le credenziali di accesso e compila la domanda hai un mese di tempo ma bastano 20 minuti per fare tutto iscrizioni online niente carta, tutta scuola